eh, se noi utilizziamo nove aggettivi, aggiungiamoci l'aggettivo extascio per farli diventare 10 e farlo entrare nella nostra routine. Perché tanti banchieri mi dicono: ah no, questo è un quartiere che l'estescio non è vero. Se non parli, non crei valore e se non crei valore non crei economia. Quindi